Salve e bentornati in una nuova puntata speciale estiva di Gocci di Storia, il podcast Masoriale di Storia. Qualche anno fa, in un episodio audio dedicato alla Grande Guerra nell'Alta Val di Sole, vi abbiamo accennato al Museo di Punta Linke, che è il museo più alto d'Europa. Oggi ve la possiamo mostrare del vero. e si trova laggiù. che partiva da Cogolo, andava a Peyo, poi da Peio arrivava in, vale, in Valle della Mite, poi dalla valle arrivava al rifugio, dal rifugio qua e poi verso il fronte. E poi verso il volano passava la cinghia e la cinghia arrivava là, là c'era tutto un sistema di ingranaggi e buleggi così da far decidere la direzione del carrello e il tubo di scarico che arrivava alla botola alla botola c'era acqua il fumo si puliva, usciva e sembrava vapore e per non essere identificati e il carrello della teleferica arrivava circa alla finestra lo scaricavano, andavano in fondo in fondo la galleria ne ricaricavano un altro carrello e lo mandavano verso il fronte o l'incontrario funzionava anche come un officina infatti eh, c'era il banco di lavoro e su quel palo là c'era una forgia qua dentro stava solo una persona e ogni tot si dava un cambio e infatti là ci sono le istruzioni del motore per accenderlo in parte una foto del giornale di Vienna di una signora che fa la fila per prendere il pane da a sinistra delle istruzioni una cattolina spedita a un soldato e sopra i quattro generali il simbolino rosso quelli là sono i copri scarponi e poi qua era tutto tutto rivestito con questa stoffa per isolare e Vabbè, eh, mancano, mancano le pulegge e gli ingranaggi perché finita la guerra il ferro aveva un certo valore quindi eh, cercano di portarlo a valle per fare qualche soldino e infatti anche il motore è stato ritrovato in mezzo alla galleria insieme al volano e... ecco il... Il motore è, è, è rialzato dal basamento perché le scuole Einag di Clesias allora ho fatto qualche pezzo per avere una piccola dimostrazione e perché sennò il volano prima appoggiava a terra